a tutte, benvenuti e benvenute alla nostra prima puntata della rassegna sulle rive di una nuova era, gli ecovillaggi e le reti. Eh, io mi chiamo Francesca Mastracci, sono una socia della rive, membro del gruppo comunicazione e per me è un piacere eh, introdurre le mie amiche co-presidentesse della nostra associazione, Lara e Giorgia e passo subito la parola a loro poi eh, anzi magari prima vi dico due piccole cose appunto questa rassegna andrà in onda eh, ogni due domeniche al mese eh, sarà caricata sui nostri canali social diciamo a un orario congruo della domenica quindi non vi preoccupate perché non ve la perderete avrete a disposizione tutta la domenica per guardarla e riguardarla anche lunedì e quando volete eh, quindi la trovate su youtube su facebook e sul canale telegram della rive e niente dopo queste informazioni tecniche eh, saluto lara e giorgia e passo la parola a lara che ci racconta un po eh, che cosa fa e come è arrivata in rive ciao a tutti allora io sono lara fontanelli e, um, ho conosciuto rive uh, nel 2011 quindi dieci anni fa e, um, ho fondato uh, un, 11 anni fa l'ex ecovillaggio Habitat, e, um, che adesso purtroppo non c'è più, ma è stato um, il, il progetto che um, mi ha fatto conoscere RIDE. Sono entrata come semplice curiosa, e poi negli anni ho lavorato all'interno della segreteria, per, dal 2016 al 2017. E, e poi sono entrata nel consiglio direttivo insieme a Giorgia e, e poi fino ad oggi nella presidenza. E, um, sono sempre stata più o meno nell'ambito organizzativo dell'associazione, quindi uh, mi è sempre piaciuto uh, di più il fare. E, uh, sono, prima facevo parte del gruppo Cucina, poi Pace, poi sono entrata um, successivamente nel gruppo Rivecrazia, quindi il gruppo che si occupa un po' della struttura dell'associazione. Eh, beh, devo dire che da quando ho conosciuto Rive eh, sono cambiate tantissime cose sia nell'associazione sia eh, in me, eh, perché Rive dà tantissime opportunità e per me è stata proprio una, una, uno un ottimo spunto per superare i miei limiti. Eh, dieci anni fa non avrei mai pensato di fare un video come questo, ecco. E, appunto, ringrazio Rive e, e, la, e passo la parola a Giorgia. Grazie Lara, grazie Francesca. Intanto buonasera a tutti. Voglio per prima cosa ringraziare Francesca che ci sta accompagnando in questa avventura e ci ha spronate <ride> a fare, offrire questa, questa possibilità a tanta gente che ci contatta ultimamente con un desiderio sempre più forte di conoscere le nostre realtà, le realtà di Ecovillaggio e la rete italiana degli Ecovillaggi. E con Francesca e Lara abbiamo, appunto, come diceva prima Lara, abbiamo fatto due anni di consiglio direttivo insieme eh, quindi siamo comunque legate, siamo amiche, prima ancora che eh, compagne di avventura a livello lavorativo. Eh, io sono entrata nel mondo Rive nel 2014, eh, ero appena approdata nell'ecovillaggio di Avalon, che è uno dei villaggi del popolo degli Elfi, una, una realtà sicuramente storica nel territorio italiano e da subito mi sono affascinata, innamorata. Io venivo dal mondo delle comunità indigene dove lavoravo nel Sud America e ho scoperto che esistevano le comunità intenzionali, cioè non, non, non si erano trovate insieme queste persone per destino ma per scelta. E ho pensato, wow, che scelta longeva, veramente illuminata, ecco, il fatto di poter stare insieme a tante persone e condividere un cammino di condivisione, appunto, di collaborazione. E quindi mi sono subito incuriosita della rete Ecovillaggi, ho iniziato a frequentare i primi raduni, inizialmente ho collaborato nell'area Giovani, ed è stata veramente un'opportunità meravigliosa poter lavorare con i bambini e i ragazzi eh, nati e cresciuti in queste realtà che devo dire mi hanno subito colpito per la loro apertura, ehm, mm -mm. veramente voglia di, di, di scoprire, anche coraggio di espressione, erano veramente de, dei ragazzi avanti, ecco. eh, Ho collaborato quattro anni nell'area nell giovani, poi pian pianino, Avendo preso sempre più ruoli di responsabilità essendo entrata nel consiglio direttivo dopo un annetto, circa ehm, ho fatto questo è il mio terzo mandato. Ho fatto due mandati nel consiglio direttivo e il terzo adesso come copresidente. E man mano che appunto prendevo ruoli di responsabilità, ho, ho capito anche che mh, eh, mi sono innamorata della facilitazione, che non so se tutti conoscete, appunto, cosa sia la facilitazione. Mh, non è adesso il tema, però ecco, la possibilità di accompagnare i processi di gruppo. Quindi inizialmente lo facevo più durante i raduni, eh, durante le, alcune plenarie, mh, dei momenti di riunione. Poi pian pianino ho visto che mi piaceva farlo anche nel cerchio di casa, ad Avalon, dove prendevamo le decisioni. E poi sempre di più mi sono appassionata, ho iniziato a propormi anche durante i consigli direttivi. Ecco, in tutte le occasioni in cui i gruppi si riuniscono e devono prendere delle decisioni insieme... Scusate c'è un suono, plin, plin, lo sentite anche voi? <ride> In maniera molto trasparente vi dico che ho il Whatsapp aperto e lo spengo perché sennò no continuerete a sentire questo suono ecco quindi ehm, i segni di una co presidentessa sono multipli. esatto, <ride> i social sempre attivi in tutti, computer, telefonino cerchiamo di essere presenti questa è una delle modalità queste, questi interventi che stiamo programmando ecco quindi mh, quello che volevo passare come messaggio è che la Rive mi ha permesso di scoprire questa passione come ha fatto con tante altre persone ha dato la possibilità essendo di fatto anche, anche la Rive una comunità eh, la possibilità appunto di eh, valorizzare i talenti delle persone che mettevano a servizio il proprio lavoro per supportare a livello proprio di volontariato la, la crescita di queste realtà di ecovillaggio per cambiare il mondo perché poi di fatto è quello che vogliamo tutti in trasformare la nostra società in qualcosa di più sostenibile di più bello in cui le persone siano felici e realizzate ecco quindi adesso mh, lascerei la parola a Lara che ci racconterà cosa ci racconta fra allora, fa... adesso vi faccio perché adesso che vi siete presentate, eh, vi faccio raccontare che cos'è Rive e che cosa sono gli ecovillaggi per dare una panoramica generale a chi ci guarda e parto appunto con Lara, come ha detto Giorgia, che ci racconterà un po' che cosa sono gli ecovillaggi, queste entità mitologiche di <ride> cui si parla tanto, mitologiche. Allora, <ride> Beh, allora, innanzitutto il termine ecovillaggi è nato da Robert Bian gilman nel 91 e è un termine che um, rappresenta appunto eco, l'ecologia e il villaggio, quindi la comunità um, noi la definiamo più eco, comunità intenzionali ecosostenibili per comunità intendiamo l'aggregazione di persone, quindi Uh, persone che non fanno parte della stessa famiglia ovviamente ma sono persone che hanno scelto come diceva prima Giorgia hanno scelto di vivere insieme e hanno un intento comune che è un po' la base della, della comunità intenzionale proprio perché è um, uh, la presenza di un progetto um, un progetto che di solito è ecosostenibile mentre per ecosostenibilità uh, si intende che negli ecovillaggi si cerca di vivere in, eh, e lavorare in modo eh, sostenibile a 360 gradi, ovvero sia né, dal, lato, dal punto di vista ecologico, quello economico, quello sociale, ehm, quindi almeno ci, si prova ad arrivare a un'autosufficienza. La costante dei, di questi gruppi eh, intenzionali sono, eh, è proprio la, la sostenibilità nelle quattro dimensioni ovvero la, la, la, la sostenibilità ecologica, quella economica, quella culturale e quella sociale. Allora, vediamo un pochino più nel dettaglio cosa significa. La sostenibilità ecologica è eh, cercare di arrivare a una autosufficienza eh, energetica o idrica o alimentare, eh, cercare di tendere a una autosufficienza. Ovviamente non tutti gli ecovillaggi riescono ad essere completamente autosufficienti, um, o magari solo in alcuni campi e non in tutti. La dimensione sociale invece è proprio il cuore degli ecovillaggi, è la parte relazionale del gruppo. E, diciamo che ogni ecovillaggio sceglie la profondità di condivisione relazionale, così come metodi comunicativi, decisionali e organizzativi, uh, e ne abbiamo veramente di tanti esempi. Allora, queste sono un po' le tre uh, aree che, classiche dello sviluppo sostenibile. Poi Gaia Education ha voluto inserire una, una quarta dimensione, che è um, quella di mettere al centro l'essere umano, quindi la parte um, culturale. Um, ecco, Gaia Education uh, fa questa famosa frase, pensa globalmente no? e agisce um, localmente, quindi intende... Dare, guarda, eh, nel, um, guardare nell'ampio per agire nel piccolo, quindi avere una appunto, visione a 360 gradi. Ecco, diciamo questi sono un pochino uh, gli aspetti di un ecovillaggio. In Rive invece abbiamo deciso di suddividere un po' gli ecovillaggi che per chiamiamole categorie, anche se sinceramente non mi piace per niente chiamarle così, ma le chiamerei un po' di più fasi. Um, abbiamo il, i progetti di ecovillaggio che sono infatti la, secondo me la fase embrionale quando c'è il gruppo ma non il luogo poi abbiamo l'ecovillaggio in costruzione che è uh, quando c'è già il gruppo di persone e anche il luogo è un po' la fase intermedia quando uh, c'è l'ecovillaggio appunto in costruzione quindi con uh, um, per noi è quando siamo, viviamo insieme da meno di due anni e è uh, un piccolo gruppo di persone. Mentre per l'ecovillaggio vero e proprio, chiamiamolo così, ma <ride> um, è quando ci sono almeno cinque persone, appunto non facenti parte dello stesso nucleo familiare, che vivono insieme da almeno due anni e quindi c'è sia il luogo che eh, il, eh, il gruppo. E quello per noi lo definiamo l'ecovillaggio. Queste sono un pochino le definizioni che, come rivediamo, ma eh, ci servono soprattutto a livello interno di, per la struttura e anche per dare un po' un'idea più chiara alle persone che si avvicinano agli ecovillaggi per capire un pochino dove stanno andando, che tipo di realtà troveranno. E anche se sappiamo che queste categorie... Mh, non sono, uh, non possiamo tenerle strette perché ogni ecovillaggio è continuamente uh, in cambiamento. Quindi abbiamo ecovillaggi che magari un anno ci sono 20 persone, l'anno dopo sono rimasti in 5, oppure dopo due anni sono in 30. E quindi è un continuo cambiamento. E, e infatti. Volevo un po' raccontarvi quanti sono gli ecovillaggi iscritti a Rive. Ehm, ad oggi ehm, abbiamo una ventina di ecovillaggi, una quindicina di ecovillaggi in costruzione e cinque progetti. Nell'associazione non ci sono soltanto eh, ecovillaggi, ecovillaggi in costruzione o progetti, ma abbiamo anche dei co-housing, delle comunità diffuse dei co-living o le federazioni di comunità e, um, e soprattutto tanti soci sostenitori. Um, poi magari Giorgia vi racconterà un pochino meglio la storia della, di come si è evoluta la riva in questo senso. Una cosa a cui molte persone sono interessate è come conoscere gli ecovillaggi, cioè come entrare, come visitarli, sapere come contattarli. Sì, allora, um, beh, innanzitutto uh, io consiglierei di avere un pochino chiaro che cosa uno sta andando a cercare. Quindi uh, se sto andando a cercare una comunità spirituale, se uh, una improntata sul lavoro agricolo, un attimino avere un'idea um, e su internet potete anche farvi un'idea di, di quali sono le varie realtà che ci sono e andare a cercare. Ehm, quelle che appunto più vi interessano il uh, sito della Rive è stato da poco rinnovato ed è una veste grafica meravigliosa esatto. vi consiglio uh, soprattutto di scrivergli inizialmente e capire con che modalità potete andare a visitarli perché ogni realtà ha una modalità sua um, però ecco più o meno quasi tutti gli avrovillaggi fanno lo scambio lavoro quindi potete andare come volontari e, e vivere un po' la comunità, perché il modo migliore è non, non leggere su internet, io mi sono trovata bene, a me è, è piaciuto, a me non è piaciuto, eh, non, non, le persone non si dovrebbero far influenzare. Esatto, non vi fate influenzare da quello che leggete, delle esperienze eh, di altre persone, perché ognuno vive la sua esperienza e magari quello che a un altro non è piaciuto, eh, magari per voi è il punto di forza di un ecovillaggio, quindi... Um, non abbiate pregiudizi um, andate a conoscerli perché insomma, le, um, i tre ambiti fondamentali della vita comunitaria sono vivere insieme, lavorare e celebrare quindi uh, le dovete provare sulla vostra pelle e, um, e appunto fare volontari anche se per un breve periodo ovviamente non vi renderete conto di uh, come funziona in tutto e per tutto un ecovillaggio però vi, vi dà un'idea uh, un e vi fa capire se è quello che fa per voi, perché poi uh, molte persone uh, si avvicinano agli ecovillaggi avendo un'idea di che cosa possa essere e che è la, la loro strada, però magari non, non lo è. Um, quindi va, va testato poi per. Uh, per vedere un po' più a fondo le, le luci, le ombre, ci, ci vuole un po' più di tempo e, e non bastano degli anni a volte. Grazie Lara. Adesso passiamo a Giorgia. E Giorgia, ti chiedo un po' di raccontarci più in generale che cos'è Rive. Bene, grazie. Allora, la Rive nasce nel lontano 1996 da un gruppo di amici. <ride> no vabbè, nasce come una piccolissima associazione in cui erano veramente in pochi, perché di fatto erano poche le realtà in quegli anni lì. Più che altro essere mh, realtà formalizzate. Magari esistevano negli anni 60-70, si sì, sono comunque nate le prime comuni, è stato il periodo un po' più rivoluzionario. Poi pian piano queste realtà sono diventate più consolidate e hanno deciso di mettersi insieme per poter eh, soprattutto fare scambio di esperienza, cioè confrontarsi, capire quali erano le, le difficoltà che potevano incontrare lungo il loro percorso, come rafforzarsi a vicenda e collaborare, e creare sinergie un po' tra mh, quest, que, questa sperimentazione sociale, perché di fatto erano e lo sono ancora oggi delle sperimentazioni dei laboratori sociali. Eh, pian pianino la, la rete si è sempre più ingrandita, ha iniziato delle collaborazioni importanti anche fuori dalla, dalla rive stessa e fino a raggiungere dimensioni che oggi ci hanno portato anche a dover un pochino rivederci a livello di assetto organizzativo perché di fatto prima si poteva scegliere tutto in un unico cerchio col metodo del consenso che tra l'altro è uno dei metodi più utilizzati anche nelle comunità, negli ecovillaggi, cioè un una unanimità a livello decisionale e quindi dei processi molto complicati, compl complicati no, complessi ma belli e importanti da vivere per arrivare a decisioni comuni, adesso non è più così perché di fatto negli anni è cresciuto sempre di più l'interesse verso gli ecovillaggi e quindi Abbiamo attratto, come diceva Lara prima, tanti soci sostenitori, persone che ancora non hanno fatto questo grande salto, ma sono affascinati dalle dall esperienze comunitarie, hanno magari il sogno di crearne uno o di partecipare in un progetto, sostengono la causa e la diffondono anche nel mondo, addirittura organizzando piccoli eventi, quando prima si potevano ancora organizzare gli eventi adesso magari online, ehm, quindi essendo cresciuti di numero le realtà comunitarie, il numero dei soci che ci sostenevano, erano, sono nate queste varie categorie, quindi sono rientrati dentro la rete anche solo i progetti, mentre prima magari c'erano le comunità eh, fatte formate. Allora, eh, negli anni ci siamo un po' trasformati. E... Ehm, di fatto in realtà siamo mh, consapevoli del fatto che ci sono tantissime, sempre come diceva Lara prima accennava, ci sono tante realtà che stanno proliferando in tutto il territorio nazionale, che magari non sono ancora tutte all'interno della rete, non è detto che lo saranno mai, però quello che un po' ci siamo chiesti è, ci espandiamo, cerchiamo di arrivare al maggior numero di persone possibili o ci rafforziamo e abbiamo scelto questa seconda strada. Quindi durante questi ultimi anni abbiamo tanto lavorato all'interno della rete su una delle due nostre grandi missioni, perché nel manifesto della Rive, che sicuramente vi andrete a leggere sul nostro fantastico sito web nuovo di Zecca, <ride> ci sono questi due grandi focus. Uno è il rafforzamento della rete quindi il favorire la crescita armonica delle realtà di ecovillaggio. Dall'altra parte, vogliamo diffondere questo messaggio nel mondo e arrivare sempre di più anche eh, nelle città, nelle scuole, ai giovani per per farci conoscere, per far conoscere che in realtà esiste un'alternativa un a questo sistema che pare stia collassando oggi più che mai. E quindi abbiamo deciso in realtà che più di dedicarci alla diffusione e quindi a raccogliere anche nuove iniziative che stavano nascendo, a lavorare su di noi, al nostro interno, utilizzando la rive come una vera e propria comunità che potesse servire anche a noi individui come terreno per crescere per metterci alla prova, rafforzarci sia a livello di intento, cioè perché siamo qui, perché abbiamo scelto di supportare questa causa, sia a livello professionale, ognuno di noi si è potuto formare in tanti ambiti. Quindi abbiamo lavorato tanto sulle relazioni e sulla parte anche interna organizzativa, ehm, però non abbiamo lasciato da parte le collaborazioni esterne, perché di fatto in questi anni abbiamo tanto lavorato all'interno di eh, partnership, partenariati strategici internazionali, perché noi come RIVE siamo anche membri della rete internazionale e eh, globale degli ecovillaggi, che si chiama Gen Global Ecovillage Network, che in questi ultimi anni ha fatto da promotrice di vari progetti finanziati dal programma Erasmus Plus che lavora tanto sull'educazione formale e informale ma soprattutto sulla, sulla mobilità dei giovani nell'Europa e nel mondo proprio per permettere ai ragazzi di allargare le proprie vedute, fare esperienza in giro, in realtà appunto, di ecovillaggi e poter poi portare questa ricchezza nei propri paesi. E anche la Rive ha partecipato, tantissimi giovani hanno viaggiato, si sono formati in facilitazione, appunto, facilitazione grafica, sociocrazia. Ecco, e da questo mi collego, la sociocrazia è stata, diciamo, un'ispirazione un per noi, perché quando abbiamo visto che la rete appunto aveva raggiunto delle dimensioni tali da non potersi più reggere con un organo soltanto il consiglio direttivo che poi anche il nome consiglio direttivo mm, ci, ce lo siamo fatto eh, diciamo abbiamo indossato come un abito prefabbricato ma in realtà non è che ci si addica tanto perché a noi piace l'orizzontalità ci piace che non ci siano delle direttive ma che ci siano degli accordi condivisi quindi Abbiamo detto perché non prendiamo questo modello che è un modello che è arrivato dall'America ma che si è diffuso ormai in tutta Europa in vari ecovillaggi grandi di grandi dimensioni eh, ed è una, una metodologia di autogoverno e di eh, democrazia partecipata ancora più orizzontale della democrazia classica eh, e che soprattutto eh, contempla ehm, la possibilità di più cerchi. Quindi, essendo nati all'interno della Rive anche tanti progetti, e quindi vari gruppi di lavoro, c'era bisogno che questi gruppi fossero coordinati e questo coordinamento non poteva essere più fatto da, appunto, dal consiglio mio, direttivo che si è trasformato nel consiglio visione, che è già la parola, ci piace molto di più perché di fatto il suo ruolo è quello proprio di mantenere eh, viva la visione della rete, di continuare anzi a sognare in grande e di occuparsi un po' più della parte politico-strategica mentre la parte di coordinamento dei gruppi di lavoro è stata affidata a questo nuovo cerchio il cerchio di coordinamento, eh, della, del quale si prenderà un pochino più cura Lara. E Infatti anche noi co-presidenti ci, ci siamo divise gli ambiti. Io ho assunto quello del consiglio visione, quindi è la parte un pochino più strategica e invece Lara quella più di coordinamento perché è, è sempre stata molto attiva e veramente brava anche nel, nel coordinare, nell'avere la visione insieme di tutto quello che si muove nell'associazione. È una sua grande prerogativa che voglio riconoscerle. Eh, e quindi adesso siamo un po' in fase di implementazione, ancora non è nulla di, di, di già implementato, però pian pianino andiamo in quella direzione. Ma di questo ne parleremo più in là, vero fra? In qualche altra puntata andremo sì, ad approfondire fino alla fine dell'anno vi martellerò un piano strategico, abbiamo un sacco di sogni che vogliamo realizzare, di obiettivi strategici per far sì che approfittare di questo momento storico in cui veramente sentiamo tanto, tanto, tanto fermento quindi dicevo appunto, mh, essendo che c'è tanto fermento noi davvero quello che vogliamo fare ad oggi è dare più energia e mettere il focus sui progetti quindi sulle realtà che vogliono Crear, vogliono diventare degli ecovillaggi che sono magari dei gruppi di amici che si sono incontrati due o tre volte e hanno detto dai facciamolo anche noi cambiamo la, la nostra quotidianità, troviamo una maniera per realizzare le nostre missioni individuali e, co e collettive e quindi in realtà gli strumenti ci sono perché all'interno della rive abbiamo il supporto amministrativo ehm, legale amministrativo per i nuovi progetti. Abbiamo un, eh, un progetto nato in seno alla, al progetto Erasmus+, al programma Erasmus+, che si chiama CLIPS, che è un'incubatrice di comunità e iniziative sostenibili, che quindi proprio accompagna tutti i primi passi di un, di un gruppo che vuole creare un progetto comunitario. Poi abbiamo anche le esperienze degli ecovillaggi, per esempio Tempo di Vivere ha messo a disposizione questo, mh, eh, questo corso proprio di eh, formazione di comunità, in generale tutte le comunità sono sempre super disponibili a mettere insieme le proprie esperienze e condividerle e infatti la Rive di base è quello, è un, una grande comunità dove tutti possono scambiare competenze e esperienze eh, e lo facciamo infatti durante cinque raduni che si svolgono durante l'anno, abbiamo eh, uno per ogni stagione eh, quello estivo è aperto a tutti, non solo ai soci, mentre gli altri sono per i soli soci ed è proprio un'occasione per conoscere le realtà comunitarie e per assaggiare un po' di formazioni, seminari perché ogni eh, comunità mette a disposizione i propri saperi in base alle proprie specialità e poi abbiamo questo bellissimo campo nuovi progetti che purtroppo negli ultimi anni non è stato eh, più svolto Proprio perché, come vi dicevo prima, ci siamo un pochino di più rivolti al nostro interno e quindi abbiamo lasciato un po' da parte, ma lo riprenderemo presto, anzi vogliamo proprio mettere lì l'energia in questi prossimi anni perché sentiamo che è lì che c'è bisogno di, di crescere, di portare appunto, di mh, farci messaggeri per chi è curioso e accalappiare <ride> quante più persone <ride> verso questo fantastico mondo per mostrare che un'alternativa esiste ed è possibile. L'ultima cosa, perché ho parlato un sacco, mi sembra che parlo da un'ora, è i servizi che offre la Rive. La Rive offre svariati servizi, sicuramente come dicevo, la, una vetrina di tutto quello che eh, esiste nel mondo degli ecovillaggi. Eh, la possibilità di incontrarsi, di mettersi alla prova, è un, eh, un, un, terreno, di, un terreno fertile per eh, crescere a livello personale e a livello professionale. Abbiamo la, la possibilità di patrocinare con il patrocino Riva tutti gli eventi che i vari soci, eh, le iniziative dei vari soci, eh, addirittura offrendo una copertura assicurativa durante gli eventi. Eh, abbiamo una bellissima mailing list dove si può fare lo scambio di informazioni, una newsletter in collaborazione curata da Terra Nuova che tra l'altro la, la Francesca ha curato per, per tanto tempo, le Francesche in generale, ci sono le Francesche. Adesso se ne occupa la Diana, Diana che è anche la nostra grandissima collaboratrice nella comunicazione. E poi abbiamo la, il sito web, che come ha detto Francesca è adesso veramente molto più attraente, e ci sono un sacco di informazioni, lì le comunità si possono presentare, fare una descrizione, quindi per i curiosi abbiamo addirittura la mappa che collega Google Maps, questa è la svolta, ragazzi, c'è API Google Maps, c'hai tutti i posticini, <ride> è bellissimo, e quindi potete vedere non solo le comunità che più vi interessano, ma anche quelle territorialmente più vicine a voi, per poter andare a curiosare. Mi sto dimenticando qualcosa, Ala? Aggiungi, ah. Sì, ma mi raccomando, non andate a curiosare senza avvertire. Wow. Perché state, vogliamo ricordare che state sempre andando in casa di persone, non sono luoghi pubblici aperti costantemente, ma sono la casa delle persone. Quindi andate eh, con rispetto e avvertendo prima. Come fareste quando andate da degli amici, chiamate, chiedete o oh, ci sei questo giorno, posso venire? Mi raccomando, <ride> contattatevi prima. Assolutamente importantissimo, anche perché così ci si organizza meglio, si capisce anche di quale competenze si ha bisogno, in alcuni momenti magari abbiamo anche momenti di crisi all'interno delle comunità, non è detto che, ci si, che si, la comunità sia sempre pronta ad accogliere, perché è come se fosse una famiglia, in tutte le famiglie ci sono momenti di apertura, momenti in cui ci si vuole un attimo rintanare per raccogliere le energie. Mm. Prima hai parlato brevemente del GEN e invece ti volevo chiedere, appunto visto che la rassegna parla anche delle reti, poi ma magari ne parleremo in maniera più approfondita, però quali sono le realtà con cui eh, Rive fa rete? Sì, mi sembra un'ottima domanda, è importante anche perché appunto nelle prossime puntate, poi ci sarà sempre qualche puntata dedicata a una, a una delle reti con cui collaboriamo, eh, diciamo che principalmente il nostro grande progetto degli ultimi anni è la rete di reti. <ride> Mi fa sorridere, no? <ride> Tutti questi livelli, perché siamo le comunità, le comunità stanno insieme nella riva e la Rive sta nella rete di reti del Global Ecovillage Netto. Siamo veramente una... Eh, penso sia la cosa che più ci contraddistingue, la capacità di stare in una visione sistemica e di collaborare e creare sinergie, quindi abbiamo avuto proprio il desiderio di mettere insieme le realtà che ambiscono alla sostenibilità, che si prendono cura dell'ambiente che eh, cercano di trovare soluzioni pratiche a, alla crisi sistemica che viviamo oggi e eh, ci siamo appunto messi insieme in un percorso non, non semplice, perché ognuna di queste reti, come abbiamo parlato della Rive, no? sono realtà che vanno avanti da tanti anni e che hanno già, sono dei micro mondi già eh, complessi di per sé. Quindi metterli insieme, creare una convergenza di fatto delle loro missioni, di ciascuna rete, una visione comune, per tanti anni siamo stati indecisi se eravamo un movimento o un coordinamento. Eh, ancora là siamo un po' nella... Eh, ci sentiamo comunque sicuramente molto più che un coordinamento. Cioè si, il desiderio è di fare delle cose concrete insieme. Bene, quindi in questo grandissimo progetto di grande rete a livello nazionale abbiamo tutte le realtà che collaborano per la sostenibilità e per creare un mondo migliore tra queste abbiamo Permacultura la rete del co-housing italiana la, il movimento per la decrescita felice e l'associazione della decrescita felice la rete italiana dell'economia solidale bilanci di giustizia la rive gli ecovillaggi e il woofing la rete del woofing poi in, in più abbiamo due media partner che ci supportano per la comunicazione e la diffusione che sono Terra Nuova e Italia che cambia quindi siamo in una botta di ferro, abbiamo veramente un sacco di alleati e devo dire che questo è il momento più forte in cui si sta cercando a, di creare una comunità anche lì, perché non è facile lavorare insieme se non c'è fiducia e un gruppo solido. Quindi parallelamente si sta lavorando tanto sulle relazioni, così come abbiamo fatto all'interno della Rive, e la Riva in quello ha portato un grande contributo nell'ottica della facilitazione e della mediazione, perché appunto ogni rete ha portato un pochino qual era il suo, la sua specialità, il soffiare all'occhiello. La rete degli ecovillaggi ha voluto proprio, ha spinto, abbiamo spinto tanto sull'importanza della facilitazione dei processi di gruppo e della cura. E dello, la cura dello stare insieme e creare proprio un'identità forte che potesse sostenere poi il carico di lavoro che è far convergere tutte le azioni poi sul campo e sui territori di queste realtà, proprio con l'obiettivo di... Creare a livello locale e territoriale una forza, cioè tutte abbiamo lavorato a livello sistemico, a livello italiano, però nei territori adesso c'è bisogno che tutte queste realtà collaborino creando una rete attiva e eh, di cittadinanza attiva. Poi eh, parlando di cittadinanza attiva mi viene subito in mente l'altra grande collaborazione, partnership che abbiamo a livello internazionale che è Ecolise. Ecolise è un network di in realtà e iniziative mh, sempre appunto collettive che anche appunto proteggano e portino la voce delle, de, dei giovani e delle, mh, delle nuove generazioni soprattutto riguardo il cambiamento climatico e quindi mh, in qualche modo la Ecolise fa lobbying politica e siamo stati molto felici di essere parte di questo, di questo progetto perché ci rendiamo conto che non basta lavorare a livello territoriale sui nostri piccoli, grandi progetti, ma che insieme possiamo portare la nostra voce a livello istituzionale e oggi più che mai c'è bisogno di questo, di fare sentire la nostra voce, la voce dei giovani, delle nuove generazioni che dicono basta, è diventato insostenibile il, il processo di sviluppo a cui siamo, abbiamo assistito fino ad oggi non funziona più, è un paradigma vecchio, dobbiamo lavorare su altre, su nuove rive <ride> e, e creare questa nuova era che ci aspetta, che sarà sicuramente molto più florida. Grazie. Grazie Giorgia e grazie Lara. Prima di chiudere il nostro video, volevo ricordare a tutte le persone che ci seguono che sulle rive di una nuova era, questa era la prima puntata appunto con Giorgia Lattuca e Lara Fontanelli che sono le co della rive, eh, continuerà. Abbiamo già due puntate mh, ben strutturate, già previste che saranno domenica 4 aprile, sempre con Lara e Alfredo Camozzi della comune di Bagnaia, che parleranno di ecovillaggi il titolo del, dell'incontro si intitola gli ecovillaggi una risposta concreta all'attuale crisi sociale economica e ambientale ce la poniamo come domanda e l'altro incontro invece molto atteso immagino da molti che vorranno scoprire tantissime curiosità è domenica 18 aprile con Giorgia, Mario Cecchi e Riccardo Clemente di Avalon, che parleranno appunto di Avalon, il segreto della longevità tra luce ed ombre. Avalon, come sapete, è una, eh, uno dei villaggi della, del popolo degli Elfi. E, niente, vi saluto, grazie ragazze, saluto Grazie e volevo solo ricordare che potete farci dom le domande, e, um, potete scrivere uh, tutte le domande che volete e noi a quello che possiamo vi risponderemo uh, sui social e poi però se ci saranno argomenti da approfondire lo faremo nelle prossime puntate. Quindi ci scrivono come commento su, nel video, immagino. Sì, se commentate questi video cercheremo di cogliere i vostri spunti dove sarà possibile o anche dare risposte. E... Niente, questo. Poi... Sicuramente, magari se avete un po' di pazienza e la risposta non arriva subito o il commento non arriva subito, vedrete che un prossimo video sicuramente affronterà le vostre curiosità. C'è solo un po' da attendere perché gli argomenti tra gli ecovillaggi ce ne sono di ricchi e infiniti. Eh, grazie e arrivederci alla prossima puntata! Arrivederci! Ciao, ciao. ciao a tutti grazie grazie